Buonasera a tutti, vi presento Google Earth and the Culture da smartphone, quindi andiamo nell'applicazione, nel Play Store, in questo caso la utilizzo da Android, faccio apri, poi eh, clicco sul... Al simbolo della macchina fotografica e um, sono dentro come vedete Earth, earth uh, Projector e uh, quindi uh, posso andare ed è la prima icona che incontro in basso, posso posizionare un'opera d'arte, posiziona opera d'arte Okay. scelgo una zona dove posizionare l'opera d'arte, prima scelgo l'opera d'arte, sceglierò questa, e uh, poi posiziono l'opera d'arte in, in uh, un punto... come vedete della, eh, eh, della stanza. Questo è il ritratto, ma risulta un po' grande, di eh, Paul Wilhelm eh, di Modigliani. Eh, posso eh, tap for photo or hold for video ecco, ho eh, quindi eh, salvato la foto la posso eh, condividere questa foto oppure cliccando sto creando un video con eh, questo eh, quadro con questa opera d'arte Chiudo, condividi e eh, vado a condividere, eh, ad esempio, su uh, Facebook, notizie. Scrivi qualcosa. Questa è una prova. Uh -huh. The, uh, uh, quindi ans. Uh, and patch uh, uh, e vado a pubblicare pubblica quindi ho fatto questa bella cosa mi sono eh, quindi mh, immedesimata nell'opera d'arte e ho abbellito il mio ambiente Posso naturalmente scegliere anche un'altra opera d'arte, ce ne sono molteplici, tra cui <ride> scegliere: punto, eh, su una superficie, verso il pavimento, spostalo per col collocare l'opera. Eccola, sposto qui in questo caso e facciamo: eh, possiamo fare questa tocca. E vedete che o American Gothic, Grand Wood e anche qui posso scattare tap io a foto oppure eh, questa foto quindi la posso condividere oppure posso tenendo premuto il pulsante sto visualizzando eh, questo quadro che ho posizionato nella mia stanza vado a condividere condividi allo stesso modo passo ora a considerare la seconda icona ho una color palette mi dice di scattare una foto una foto di questo libro, scatta foto, e di uh, sceglierò un'opera uh, un che, che, che riprende i colori della mia foto. Questa, ad esempio, è, è un Los Angeles County Museum of Art. Mostra opera d'arte. Ecco, eh, eh, questa è l'arte da vicino, se posso zoomare, oppure visualizza in realtà aumentata. Mm. vediamo che prima non è venuto, scatta una foto, ok, scegliamo questa, allora, eh, le Stelle of Roma, Indoor Keeper, mostra opera d'arte, vediamo, visualizza in Street View, ecco, quindi me lo visualizza con Street View e posso navigare, come vedete. Vado ora in Art Filter quindi eh, provo i filtri basati su uh, artefatti dei musei vado a selezionare un uh, filtro selezionerò uh, questo che mi piace tanto, l'Arcimboldo prova filtro ecco, e vedete che ho oh! <ride> oh, quindi preso l'aspetto dell'arcimboldo sono sempre io comunque e a, a questo punto posso sempre eh, tap for, for photo per prendere una foto oppure eh, tenendo premuto il pulsante bianco posso registrare quello che sto dicendo fatto, torno indietro Scelgo anche un altro filtro, vediamo quale. È la medusa, seleziono un filtro, quindi selezionerò la medusa, prova filtro, eccomi con eh, il filtro della medusa. Sono sempre io, posso lo stessa maniera con, eh, fare tap. E eh, eh, prendere una foto oppure eh, tenendo premuto posso registrare un video e poi condividere il tutto il, il pet portrait eh, però non ho un animale da scaricare facciamo il, il L'art transfer scatta una foto. Scatta una foto e eh, qui seleziona uno stile da applicare. Esempio questo. E vedete eh, anche qui che posso poi eh, condividere eh, quanto ho eh, fatto: condividi. Quindi l'immagine statica o come eh, GIF? Quindi la posso vedere l'immagine anche come GIF? Condividi e vado eh, possibilmente a condividere. Ok. Dopo eh, di questo, posso all'ultima l'altra icona arte selfie quindi scatta un selfie mi identifica con l'intelligenza artificiale dei volti che possono essere simili ad esempio muller per le turbante eh, e tanti altri, insomma, mi compara l'immagine e mi dice che posso. Eh, mi può mostrare l'opera d'arte e quindi posso andare a conoscere questa opera d'arte e la visualizza in, in realtà aumentata posso visualizzarlo in realtà aumentata vediamo se eh, riusciamo a vederla Ecco. ecco, vedete che ho posizionato il a quadro di questa opera d'arte nella mia stanza. Quindi posso sempre fare tap per, per salvare la foto, per condividerla per, eh, posso eliminarla oppure tenendo premuto posso registrare e poi naturalmente condividere siamo all'ultima icona che è uh, questa che uh, mi dà il pocket galleria esplora le gallerie e, um, ad esempio uh, esploro questa di Klimt entra e vedete che entro nella galleria Clint Clint. Eh, posso esplorare, avvicinarmi alle opere e, Clint. A of where you can e a navigare of with gold. Clint. vedete? Room one. Clint, posso you know. quindi fare questo tour Know. per conoscere le, le, le opere di vedete mi avvicino six, e eh, soffro davvero averne una present, visione immersiva Andiamo ora a vedere gli esperimenti di Google. Scorriamo la home page fino a Google Earth and Culture Games. Eh, la prima cosa che facciamo, e la più difficile forse, è What came first? clicco su e dovrò eh, qui... Eh, scegliere l'avvenimento che avviene per primo nel tempo quindi cliccherò su avvia esperimento e mi chiede che cosa è avvenuto prima anche qui se de, de blind leading the blind oppure il Learning Tower of Pisa. Eh, insomma, è piuttosto difficile scegliere perché è tutto, sono cose abbastanza insolite, però mette alla prova la nostra cultura. Andiamo avanti, come eh, potete vedere. e poi si procede e qui abbiamo l'architettura le arti visive ah, qui ok continua è un bel dilemma sempre ma andiamo avanti mettiamo alla prova le nostre competenze e eh, quindi eh, noi ora vediamo il punteggio che abbiamo ottenuto dice bene <ride> e, e quindi eh, dice che 380 è il miglior eh, punteggio che ho ottenuto e quindi eh, vado a Scoprire la cronologia della tua partita sotto e eh, così ho un report dell'attività eh, dell che ho eh, svolto fino ad ora. Ritorno al esco da questa eh, da, da questo esperimento, da questo eh, quindi test sulle mie conoscenze e vado in Art a Coloring Book e, mh, avvia l'esperimento questo può essere molto adatto anche agli studenti e mh, qui, eh, vabbè l'avevo già eh, un po' pitturato prima eh, cambiamo lo sfondo, esempio clicco sul colore ok, lo metto giallo clicco sul vestito e lo metto rosso eh, torno indietro perché ho sbagliato Qui clicco sul colore ecco che mi ha fatto il vestito rosso fiori bianchi eh, posso cambiare il colore della cintura invece di verde lo metto giallo fatto, il colore della, della pelle, il colore quindi delle mani dell'altra mano, i capelli, eh, qui mi sembrano un po' chiari, li faccio neri, anche questi, ho dato un'interpretazione come vedete del, del quadro, colorandolo per vedere quale effetto eh, mi eh, produce. Se eh, clicco su queste icone ho la possibilità di dare espressività al volto e, um, e, eh, e questa eh, si trova eh, questa questo dipinto al National Museum of Asian Art, quindi è interessante sapere dove è collocata sicuramente l'opera. Adesso va bene il riso nero, facciamo, eh, facciamolo blu e vado poi a condividere il mio lavoro, la mia interpretazione. E quello che ho pensato da, quindi dell'opera attraverso i colori, in uh, uh, Facebook, esempio, sezione notizia. Posso scrivere qualcosa, eh, scriverò Art and uh, Culture. esperimento, insomma, interpretazione. Benissimo. Pubblica. Ho pubblicato sul web. Ora, velocemente, vi faccio vedere le altre applicazioni in Google Earth and uh, Culture, e come il uh, uh, Crosswords, via esperimento, e qui uh, ti dice che cosa, uh, su cosa vuoi fare l'esperimento, su Arts, uh, around the world, uh, science and technology, fashion, nature, Halloween. Eh, eh, eccetera a Hertz ecco e qui fa, eh, eh, ci, si eh, clicca sulla bo eh, Boxes per vedere eh, le domande e dare le risposte usciamo si esce dall'esperimento e andiamo ora a vedere il puzzle parti, molto carino. Avvia l'esperimento. E qui dovete scegliere il, il uno del quadro, un quadro, e poi vi sarà fornito il puzzle che dovrete ricomporre. Chiede se. Uh, Giocatore singolo, multigiocatore, vedete qui i vari pezzi del puzzle. Ricordate che una volta che avete eh, costruito le, le prime tessere del, del puzzle, le potete fissare e eh, spostare eh, con eh, mh, cliccando su questo tasto delle, delle tessere in basso in, in modo che da eh, rendere muoverle insieme insomma le parti e muoverle insieme questo è eh, il salvataggio potete poi mettere uno sfondo che magari vi aiuta nella eh, compilazione del, eh, del puzzle e eh, poi potete vedere l'immagine e scoprire di più su questa uh, uh, opera. Poi si può sempre, la solita maniera, condividere il risultato attraverso i social. Che andiamo indietro, esco dall'esperimento, comunque un esperimento molto uh, carino, e poi avete il visual crosswords uh, che uh, vi permette di avviare l'esperimento e di uh, scegliere anche qui un'opera, uh, un ecco ad esempio questa o, o un'altra, Back to Game e uh, potete poi, ce ne sono tante, scegliere quella che volete e e poi eh, vi, vi dà anche la descrizione dell'opera, chiudo, esco, e eh, potete quindi fare eh, questa eh, composizione, ma lo vedremo dopo quando vi proporrò l'applicazione Art and Culture dal, eh, dal web quindi usando l'applicazione web based abbiamo poi le esperienze interattive quindi clicco sulla macchina fotografica nella uh, Pocket Gallery come abbiamo visto Esplora Gallery mm, oppure mm, posso cliccare Guardate, sull'immagine per, adesso dovrebbe venire, quindi tocca per ottenere l'immagine nella mia stanza. Vedere, vado, ritorno indietro, ma vado a avviare l'art project ancora per farvi mostrarvi meglio è come se avessi un quadro collocato nella stanza torno indietro torno indietro ci sono insomma tantissime esperienze mm, da Poter fare molto abbastanza interattive e poi eh, la possibilità di esplorare i il, il, il musei, il Museum Explorer. Ecco cosa vuoi visitare oggi: la Galleria Nazionale di Roma. Che vedete. Eh, molto... posso andare avanti e comunque fare tutta questa esplorazione questa tour anche attraverso il cellulare certo che le, queste esperienze alcune di queste sono maggiormente inclusive se il display è eh, ampio Può esserlo un pc o un tablet, torno indietro, vedete, esempio facciamone un altro. Esploriamo questo, questo museo, È del Brasile. una bella opportunità perché ah, poi ti dà anche la descrizione ad esempio della Galleria Nazionale di Roma in anteprima possiamo vedere che cosa troveremo andando a visitare questa eh, galleria percorribile quindi È un bel anche questo uh, progetto. Poi abbiamo il progetto Play with the music and the sound. Vedremo, facciamo questo. Experiments, caricamento in corso via. Uh, play a candischi, click anywhere to start. Che colore uh, vuoi utilizzare? Ecco, click uh, a shape to discover what candischi mai uh, have heard. Blue e così via usciamo anche da questo esperimento vediamo questo, il Paint with Music l'ho fatto prima sul uh, pc, veniva molto bene adesso vediamo come uh, risulta sullo uh, smartphone prendiamo uh, Underwater esempio che okay, qui ti dice che cosa Paint with Music è molto carino molto anche rilassante. Scegliamo gli strumenti, vedete, cambia il colore mettiamo e siccome era il mare mettiamo anche dei pesci, non si vede molto ma insomma vedi di più mettiamo anche un clauto molto inclusivo sicuramente poi possiamo anche qui eh, come cambiare oppure eh, eh, eh, oppure possiamo condividere come abbiamo fatto eh, prima, con tutte le applicazioni viste sui social, naturalmente. Esco dall'esperimento, si esci, e, e abbiamo visto anche questo. E poi anche il Forte of uh, July uh, file, uh, Fireworks, via esperimento eh, facciamo lo skip eh, liberty island go fit come vedete vedete che posso ottenere degli effetti quindi è un gioco esco dall'esperimento era per farvi, darvi un assaggio del, di questo esperimento è molto carina è la, la street gallery Vedremo poi anche nel web. Mm, mi dice: vedete, vi dà gli esempi qui. To create uh, a street gallery, quindi con i quadri che posiz da posizionare sulla, eh, eh, sugli edifici. Della gallery, avviando sempre l'esperimento che risulta forse più facile da fare nella, mm, ehm, ecco, questi sono gli esempi da fare nel, sul web, perché lo spazio qui è, eh, Qui ti dà da, da esplorare gli street galleries, cioè tutti vedete gli edifici che sono stati eh, poi arredati con le, le opere d'arte. Qui in About ti dà tutte le informazioni, usciamo anche da qui, bene. Eh, insomma gli esperimenti sono eh, molteplici che si possono fare di vario genere ne abbiamo visti alcuni tanto per illustrare il contenuto di questa applicazione veramente notevole che mh, è molto fruibile anche attraverso il, lo smartphone e a portata di mano di ognuno non c'è bisogno di nessuna uh, registrazione per poter, ritorniamo nella home per poter utilizzarla, per poterne uh, fruire in maniera uh, apprenditiva e, uh, ed emozionale